se avessi il coraggio di incontrare Rachel Welch Ah, dovresti forse, dovresti, è magnifica eh? Mi ha baciato proprio qui Scooter, lo so che ti ha baciato me lo hai detto quattro volte che ti ha baciato Beh, vatti a far firmare la guancia, no? Brutto per manosa Beh, lei non mi ha baciato No E un momento posso farcela, posso cavarmela Sono un orso importante, sono bravissimo Ho molta classe Ciao! Io forzi. sono, io mamma. Mia, mamma mia, ah, mia ciao! Cui... Ti ho cercato dappertutto, eh? sai? Ah sì, eh, beh, io... Forzi. ero Vieni più mi No, no, no, no, è eh, detto. No. Oh. No, che il motivo principale che mi ha spinto a fare il Map Show è stato per conoscere te. Ah uh, sì, dai... Uh, eh, eh, eh, uh, Qualcosa non va? Ah uh, sì, io no, no, io... Eh, eh, eh, eh, eh, non riesco a parlare. Metti la testa sulla mia scrivania. Don't fight on me, rely on me <laughs> I will try to satisfy <laughs> your every need <laughs> Through the day, till we say <laughs> goodbye Dall'orecchio, no, Don. On a night like this, I see try. Oh, oracle, oh sei fantastica. Al contrario, Fozzi, sei tu che sei fantastico. Io? Ah. Sai, mentre ero qui così vicino a te, ho notato che sei molto affascinante. Affascinante? Mm -hmm. E anche spiritoso. Sono anche spiritoso. E in più io ti trovo tanto sexy. Ripetilo. Ti trovo sessazionale. Ah! <ride> oh, no. Inviting me to you Oh, Raquel. Oh, Raquel. Oh, I feel so confident now. You've made a complete bear out of me. Oh, yes. Yes. Uh, Fozzie. Yes, I... sweetheart. Do you, do you think there's a... Yes, baby, say it. Well, even the slightest possibility that... Yes. ...you might want to go to my dressing room and have a cup of tea. You, uh, you and me? Uh -huh. Could I bring a friend?